Beh, allora Casa di Carta ti faccio. ti ho preparato questo, questa, la serie, questa serie tv. Che è una serie tv spagnola, di produzione spagnola. E che beh, è bello, mi è piaciuto. come è piaciuto a me, è piaciuto a tante persone perché sono la quinta, sarà la quinta stagione che è l'ultimo in questo, quindi qui in basso trovi tutti i link per la prima stagione che è comunque che ti che, che è un bel eh, ti incuriosisce praticamente c'è questo gruppo anche qui in questo caso di gente tutti al limite, che borderline, i limiti della società vengono appunto, che si riuniscono attorno al, al professore, al cosiddetto professore che ha, organi, che ha organizzato questa rapina, rapina alla, alla banca europea, insomma una cosa del genere e, che, insomma c'è tutto un piano importante per stampare denaro, c'è stato poi tutto il discorso attualissimo de, del, del fatto che il denaro appunto non è, c'è cioè, questo gap tra l'economia reale e la monetaria, non la politica monetaria i discorsi così economici, di politica economica che comunque ti ci ritrovi eh, ti ci ritrovi perché la situazione attuale adesso, vabbè, poi senza andare nel, nel dettaglio tecnico comunque eh, la moneta è in via di estinzione la moneta eh, è, tutto, è tutto digitale ancora ancora, beh, ancora più più astratta diventa la questione comunque, comunque è stata una serie tv bella e i temi sono questi c'è cioè questo gruppo di appunto di, di banditi che poi diventano gli eroi del, del, del pubblico perché vanno su tutti i media e quindi si, si scalera questa questo scontro con lo, con, lo, con lo Stato, che poi diventa, che poi, poi c'è questa stretta relazione Stato tra lo Stato e tra virgolette i criminali, che sono più, sono più, si fatica a capire chi siano i veri criminali, quindi, quindi è bello ti metto il link tutto il tutta la prima serie e, e ti auguro buona visione, metti like, eh, iscriviti e eh, quant'altro l'importante è che comunque il video ti, ti, ti, ti sia utile e... a prossimo